Ma guardi, io sono contento che si sta trattando, almeno abbiamo un precedente insomma, per, per il futuro. Allora, ehm, alla consigliera Mennoni, questa amministrazione non solo sta seguendo eh, la questione da, eh, che ha portato all'attenzione dell'Assemblea, ma la sta seguendo da tempo. Ricordo... Addirittura che noi avevamo già incontrato eh, più volte i cittadini e il presidente de del consorzio per risolvere la questione e per capire i termini della, della questione sin da quando io ero consigliere al quindicesimo municipio prima che io venissi qua in, in, in Campidoglio. È una questione che, eh, su cui anche il centrodestra ai tempi insomma, non è che eh, abbia assolutamente risolto anzi per alcuni versi è anche complicato eh, questa, questa situazione ma appunto sia agli assessori al patrimonio che quello eh, ai lavori pubblici nonché al verde perché insomma è una convenzione molto molto complessa su cui appunto ci, ci si sta coordinando, noi stiamo già agendo in tal senso anche se eh, in fin dei conti proprio per la vetustità insomma sia della convenzione che la particolare situazione poi dell'olgiata che sicuramente la consigliera eh, conoscerà Uh, fa sì che appunto meriti um, uh, um, dei necessari approfondimenti quindi ci asteremo a questa mozione e, e ci asteremo a questa mozione, grazie